Bell'Italia 2018 è la fiera degli incontri, delle sorprese, dei nuovi prodotti è una fiera in cui davvero abbiamo tantissime novità siamo in compagnia di Damiano Bondatti, il responsabile marketing di Elisir che è una bevanda nutraceutica di nuova generazione. Noi ci siamo incontrati davvero per puro caso. Mi ha detto fa... la vita fa sempre, ci riserva sempre delle belle sorprese. Abbiamo appunto eh, avuto questo incontro, finalmente abbiamo avuto modo di conoscerci di persona oggi Oggi è il tuo esordio televisivo dinanzi alle telecamere di venintv.it Damiano sei il benvenuto Grazie mille, è un grande onore ed un grosso piacere aver potuto fare la conoscenza tua Fabio e di essere presente insomma sulle vostre piattaforme Parliamo di Elisir, diciamo che cos'è, presentiamola al pubblico di Venintv Elisir G3 è una bevanda nutraceutica a base di succo d'arancia rossa con estratti di goji, guaranà e ganoderma con proprietà eh, energizzanti, immunostimolanti ed antiossidanti. è una bevanda ipocalorica con soltanto 98 calorie per lattina è una bevanda che fa bene eh, ed è bevibile da persone di, dai 0 ai 99 anni come ci piace suggerire è una bevanda prodotta con prodotti naturali, è una bevanda made in Italy e Possiamo dire che è destinata praticamente a tutti. a tutti È una bevanda destinata a tutti, difatti la nostra mission è quella di rendere il benessere alla portata di tutti ehm, Con un piccolo gesto quotidiano che facciamo tutti come quello di bere vogliamo appunto trasmettere um, i benefici che G3 può ecco, e allora parliamo dei benefici di questa bevanda ci hai detto quali sono gli ingredienti ma parliamo appunto di quelli che sono i benefici per quelli che sono i nostri ascoltatori non solo consumatori ma soprattutto addetti ai lavori assolutamente come anticipato grazie agli estratti di goji eh, G3 ha proprietà eh, antiossidanti grazie al Guaranà ha proprietà energetica. E grazie all'estratto di ganoderma ha proprietà immunostimolanti. È una bevanda certificata gluten free, vegan ok, senza OGM e senza lattosio. Non ci sono problematiche di nessun tipo che possano in qualche modo vietare la bevuta, l'utilizzo di G3. Come anticipato è una bevanda molto molto versatile e che fa bene, ecco, diciamo la, il punto principale focale è quello che fa bene a chiunque e mm, dovrebbe entrare nelle abitudini di tutti noi. Damiano come è cominciata questa avventura? Come avete avuto l'idea di realizzare uh, un prodotto con tutte caratteristiche di primissimo ordine? G3 è nata quasi come, come tutte le cose, quasi per scherzo, perché da un'idea di uno dei, dei quattro soci che voleva appunto offrire una bevanda che non fosse uno dei soliti marchi che magari vengono commercializzati in tutto il mondo ma non sono proprio, come dire, benefici e salutari c'è stata proprio la volontà di creare una bevanda che possa far bene, possa far bene ai figli di, di ognuno possa far bene a persone che facciano attività fisica possa far bene eh, a persone intolleranti al glutine e per questo da questo principio è nata Enelucina Quanti sono i gusti disponibili? Attualmente eh, abbiamo due referenze una in bottiglia da, di vetro da 250 ml ed un'altra in lattina altrettanto da 250 ml Stiamo studiando delle soluzioni che sono già in fase di definizione, ma mm, vi lasciamo con la sorpresa. Bene, noi ne parleremo ovviamente attraverso Benny il quotidiano italiano dedicato all'informazione nella distribuzione automatica, ma non solo, anche con orecanews.it dedicato interamente al comparto dell'hotellerie, dell'ospitalità, della ristorazione e del catering. Damiano, ma per assaggiare questa bevanda siamo presenti in, su quasi tutto il territorio italiano ed è possibile trovare G3 nei principali distributori automatici presenti ovviamente in palestre, aeroporti, ospedali e chi più ne metta e nei migliori bar di sicuro dei paesi di tutti noi benissimo e allora per tutti coloro che sono dall'altra parte e che desiderano avere maggiori informazioni quindi in che modo poter entrare in contatto diretto con voi senza alcun impegno? Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere e ricevere maggiori informazioni? Allora, l'indirizzo di posta elettronica di riferimento è info.elisir.bio Tutti i riferimenti comunque possono essere trovati sul nostro sito www.elisir.bio o sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. E allora, io nel frattempo tiro fuori dalla tasca ciò che mi hai donato poco fa, ti prego per favore, visto che sono impedito, no, di mantenere no, la lattina ripetere. e facciamo un'operazione in diretta amici che è veramente azzardata, complicata. ce l'abbiamo fatta, ora invito te ad aprire la tua lattina in modo da poterci gustare questo è l'Isir, dopo aver naturalmente detto alla nostra salute e alla salute di tutti coloro che vorranno poi avere maggiori informazioni e provare. Siamo questo prontissimi. Prodotto. Siamo prontissimi. Un brindisi anche a voi. Amici, non andate via, io faccio da cavia. Promossa. Io mi sento già meglio, <ride> mi sento già meglio grazie Damiano, grazie a te. noi continuiamo a bere